Mi piace definirmi moralista. Questa parola è sgradita, è usata in modo negativo e tuttavia mi pare che alluda a un modo di guardare alle cose del mondo in maniera reattiva, non passiva. E soprattutto quando ci troviamo di fronte a illegalità, a cinismo, abbandono dell'etica pubblica che è quello che è avvenuto in questi anni non soltanto in Italia ma in Italia è in modo tale da travolgere eh, lo stesso senso delle istituzioni, il rispetto della regola, il rispetto degli altri e quindi è necessaria una reazione. Io lo chiamo un moralismo attivo che è quello che mettono in atto tante persone che fanno tanti mestieri, ma che su, anche nella loro vita quotidiana non rinunciano a denunciare i comportamenti che contravvengono a quello che è scritto nella Costituzione, per cui soprattutto chi, fa, chi ha funzioni pubbliche deve adempierle con onore e disciplina. L'onore soprattutto e in parte perduto e un buon moralismo può aiutarci a riconquistarlo per tutti.